Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Vi dico questo perché nel... non possiamo nasconderci dietro un dito. Quando parliamo di profezie, nel, nel, nell'idioma italiano, la profezia dovrebbe essere relativa al proferi, il latino, cioè parlare davanti a, parlare al posto di... Essere araldo di qualcosa, quindi emettere verbalmente un eloquio, un vaticinio, una sentenza legata per quello che noi immaginiamo nella nostra, nel nostro pensiero a un evento futuro. Questo evento futuro dovrebbe essere in maniera ineluttabilmente verificato, ma soprattutto legato a ciò che accadrà. Ine in maniera ineluttabile l'evento accadrà questo è quello che pensiamo noi della profezia noi di cultura latina ora nel mondo classico questo aspetto biblico non era per niente conosciuto viceversa nelle nostre latitudini di Paolo più da storico che era teologo in questo senso, in questo caso, noi avevamo la forma oracolare. La forma oracolare è una forma, abbiamo detto, criptica, una forma legata alla poesia, legato a immagini, sensazioni e, appunto, eloqui, che potevano avere un largo spectrum e post eventu ci poteva dire l'oracolo aveva sentenziato giusto. Però ci voleva l'interprete, cioè il medium dell'oracolo. Quindi non bastava soltanto l'oracolo in quanto tale, colui che faceva questi pronostici, questi eh, vaticini, ma c'era bisogno dell'interprete, post evento La profezia biblica non è così. Ma soprattutto, ecco, il profeta non è un uomo che ha una illuminazione, una rivelazione, e ex abrupto, da una sentenza di un e ineluttabile, Destino perché avverrà esattamente come dice il profeta. Non è così. Deuteronomio dice che il vero profeta da temere è quello che quando dice si realizza, certamente, ma già l'altra volta abbiamo avuto degli elementi di chiarificazione su questo, su questo aspetto che adesso ulteriormente approfondiremo. Prima cosa, abbiamo tre cose da ricordare oggi. La prima cosa, il profeta è quasi sempre un consigliere di corte noi potremmo dire eh, un consulente oggi chiamano così, no? di corte, del potere a volte sì, a volte no ma normalmente, perché dico normalmente? perché uso l'avverbio? perché la profezia sorge con la monarchia e finisce con la monarchia e quindi ha a che fare con il re, l'unto dell'eterno seconda cosa il profeta, abbiamo visto, non vede il futuro, li vede tutti. Il problema è che ti dice prima, in base alla scelta del re, della corte, politica, politica e religione sono la stessa cosa, specialmente in quei secoli, e, e che vanno appunto dal X secolo al V, VI-V, avanti Cristo, e consiglieri dei re, tutti i futuri, alla scelta del re e della corte avrà ipotesi a b c D, eccetera eccetera ma il terzo elemento che è quello che mi interessa è quello di oggi è che il profeta non è quello che ha come compito di dio di illustrare i futuri quello lo dirà al re al popolo cioè verso di noi il verso di noi il al popolo e per il popolo il profeta il navi adesso vi spiego perché dico il termine esatto, navi, ha lo scopo di ridestare la coscienza alla Torah, fare un piano di teshuva e di conversione del popolo infedele, perché fedeltà del re è personalità corporativa, fedeltà del popolo, fedeltà del popolo per la personalità corporativa e fedeltà del re, sono in sinergia re e popolo, e quindi cosa succede? Succede che il compito del profeta è quello di ridestare una coscienza nazionale, javistica, morale, in conformità totale alla Torah. Questi sono i quattro cardini. Il profeta emerge, fa emergere il pathos di Dio verso il popolo. Lui, quello che sta nei cieli dei cieli dei cieli, quello che sulla terra fa abritare il suo nome, ebbene ha un pathos verso il popolo, così direbbe il grande un testo che consiglio a tutti: il grande Abra Mascel. Eh, sul, sul testo che ormai non si trova più i profeti: no? il messaggio profetico, i profeti, La vecchia edizione borla, non si può trovare che penso in inglese. Comunque certamente, Ebbene, lui fa, fa, spiega questo aspetto che a mio avviso è fondamentale. Quindi, verso il popolo ha quasi sempre un atteggiamento di censura, ma che alla fine ecco alla fine, elemento fondamentale. Dio interviene per la soteria, per la salvezza, per la Teshuva e per la conversione del popolo. Questo è importantissimo. Profeta, Non esiste il profeta catastrofico. Non è una caratteristica del profeta, è una caratteristica dell'apocalittica. Quando faremo il corso specialistico monografico su Terre della Bibbia, che ringrazio per l'ospitalità perché noi non avendo il blog, blog ci, ci appoggiamo su di loro che hanno un livello veramente altissimo di qualità, ci sono tanti anche cari colleghi, persone stimatissime che eh, studiano le, la teologia come da, me da, da, da, da, da, da lustri, lustri, secoli, decenni, decenni, ecco decenni. Quando avremo la possibilità di fare i corsi monografici, quindi le varie lezioni, 4, 5, 6, adesso non lo so di preciso, ma eh, Alessandro sta valutando un attimino in base alle iscrizioni, vedremo proprio questo aspetto. Sceglieremo le pericope proprio della profezia, dei, degli apocalittici, per cercare di vedere come nel ventunesimo secolo viviamo, crediamo, progettiamo un forse ipotetico futuro alla luce della profezia o dell'apocalittica. L'apocalittica è sempre catastrofica, sempre. E l'apocalittica viaggia quasi sempre, quasi sempre, non ci sono mai le regole fisse eh, nella teologia, è una così, sì, fino a un certo punto. Abituatemi sempre a dire fino a un certo punto. Se dite fino a un certo punto, rimanete nell'ortodossia. Quando cominciate, a, a, cominciate cominciamo a dare delle sentenze lette, cominciamo a scegliere, a fare delle scelte di verità, e poi scegli, tira, tira, tira, diventi eretico, perché eresia, scelta, è lo stesso termine, in greco, e Ora, eh, allora è meglio fare sempre tre passi indietro per starne in sicuro. Un po' di conservativa non fa mai male. Oh, normalmente l'apocalittica è per visione. Chazon, chazon, no? Perché ho detto profeta Navi? Perché ho usato il termine giusto? no? per eh, piagerie. Perché l'ebraico non è che nasce così dalla mattina alla sera. È una lingua semitica. E ha delle origini comuni con altre lingue semitiche, anche più arcaiche pensate alla lingua dei sumeri no? ora nel pantheon dei sumeri c'era una divinità che si chiamava Navu il dio Navu N.A.B. di Bologna U di Udine Navu era il dio della profezia nella classifica delle divinità insieme a Barbar, Bar, insieme a, la, a la Shera, Nabù era un dio importante, per alcuni forse anche il più importante. Beh, Nabucodonosor prende il nome di quel dio lì, Nabu ket Nabucodonosor, no? per noi e per Verdi, Giuseppe. E, e voi sapete che l'importanza che ha avuto questo personaggio nella storia ebraica negli eventi della storia ebraica quindi il termine Navi viene da Navu cioè la voce di Dio A voi mi direte eh, ma è un Dio pagano ho capito però dal punto di vista della filologia e soprattutto della semantica semitica non stiamo a guardare queste cose vuol dire che è quel Dio là che forse non era un Dio certamente o probabilmente un demonio lo vedremo nel corso di angelologia eh, eh, a proposito sotto avete la mail per poter scrivere interagire sia con la terra della Bibbia sia che con il nostro canale per approfondimenti e chiarimenti su queste tematiche eh, lo vedremo nel corso di angelologia se è un demone eh. però il fatto sta che la... prende il nome dal fatto che è una rivelazione accontentiamoci di dire del divino del divino Navi da Navu, Nav, Nav. Ora, a me interessa, specialmente in questo corso in chiaro, farvi capire che non ci si può alzare una mattina e dire Dio mi ha detto. Perché? Lo si può fare, si può fare tutto nella vita. Però ci vuole prudenza. Perché? L'oiato, la discriminante che c'è tra il vero profeta e il falso profeta, ha messo in un concesso che la qualità della profezia del Nuovo Testamento sia la stessa dell'antico, che non è così, se non altro perché nel Nuovo Testamento c'è la stabilità dei doni, mentre nell'antico Testamento no: lo Spirito Santo andava e veniva, faceva quel che gli pare, lo fa anche adesso, però adesso ha deciso di rimanere permanentemente in mezzo a noi. Ma a me se non concesso che qualitativamente sia la stessa cosa, che non lo è però, a me se non concesso che lo sia, il profeta è soggetto al profeta, qui ci vuole un altro che confermi, e soprattutto deve essere una profezia a ridaglie che stimoli la coscienza di appartenenza, la conversione, noi diremo Cristo, noi diremo Cristo, o comunque il Dio di Israele, che è la stessa cosa, il Cristo è perché c'è l'incarnazione e la redenzione, che sia positiva alla fine, non negativa. Cioè che abbia parenesi, franchezza e stimolo verso la conversione e quindi verso di nuovo l'incontro, il perdono con Dio e quindi verso un futuro, diremmo, di santità. Non ci può essere una profezia di catastrofe. Quella è l'apocalittica. Un'altra cosa che vedremo. Quindi, per poter dire qualcosa, devi avere una chiamata, devi avere chi ti controlla, devi avere eh, noi potremmo dire la struttura ecclesiale che ti ha detto che sei un Navi. L'entusiasmo del Navi, l'umiltà del Navi. L'ortodossia del na'vi, del profeta. Non si può essere na'vi ed essere eterodossi o, o, o, o, e quindi non ortodossi, quindi eretici, ma anche la ortopraxi, cioè una vita pubblicamente. Tutti possono dire, pagani e cristiani, convertiti o non convertiti, che tu sei un uomo di Dio. Poi magari non condividono niente quello che dici come vivi, però vedono che quello che dici segue a come ti comporti e poi soprattutto il profeta deve avere del coraggio in che senso che il profeta non annuncia solo con la parola annuncia abbiamo detto col silenzio l'altra volta ma aggiunge annuncia con il proprio corpo. Cioè, con, con, cioè lui è un segno di dio per quella comunità ma non solo comunità cristiana comunità civile queste sono le, le, le, le basi per poter dire a Nina v. io sono un profeta e normalmente il profeta non sa di esserlo lo vive ma sono gli altri che lo vedono e lo indicano anzi lui il più delle volte da quello che emerge dalle scritture è in forte conflitto con se stesso e con Dio. Geremia. Il capitolo 20 di Geremia credo che sia la magna carta del vero profeta. Accidenti! Il testo dice maledetto, ma noi diremo accidenti il giorno che sono nato. Ma perché sono così? Perché? Perché la mia vita è segno. Ed è pesante essere un segno. Eh? I latini lo chiamerebbero sacramentum. In Oriente e biblicamente si chiama misterion. Misterion. Che non c'è niente in mistero, si, si traduce mistero ma ha un altro significato, segno ma anche strumento della grazia di Dio, della vicinanza di Dio, dell'amore di Dio, ma che, ma che, ma che dolore, ecco, ecco il massimo dei segni è Cristo ovviamente, il profeta in questo senso, la croce, accidenti che segno, la vita di, di Dio in terra, accidentaccio che segno, profeti in questo senso, oltre che la parola noi diamo troppo importanza alla parola la parola è didascalica al segno al tuo modo di essere ai gesti che fai alla testimonianza che dai ti chiedono perché fai così per questo questo questo così dice l'eterno ho voluto chiarire questi aspetti della profezia del profeta perché se no rischiamo di fare dei guai e la discriminante tra il vero e il falso profeta è... è labile ma come e torniamo al solito problema del dualismo di cui stiamo parlando in questi giorni guardate che i profeti sono innanzitutto tutti chiamati danno anche un servizio civile sono talmente un tutt'uno carne e sangue col proprio popolo, che vivono le gioie, i dolori, i drammi, pensate in questo periodo, no? Di tutto il popolo, credenti e non credenti, in quanto uomini. E allora tante volte il cuore prende la meglio sulla testa e sulla volontà di Dio, addirittura sulla preghiera. I falsi profeti pregano, i falsi profeti sembrerebbero quasi... Cioè Sembrano dei santi in fondo, però non ascoltano, non ubbidiscono a Dio. obbediscono al loro cuore perché pensano che quella sia davvero la volontà di Dio. Danno dei consigli a chi possono dare consigli, cioè ai, ai maggiorenti, che credono sia volontà di Dio, e invece è la volontà religiosa dell'uomo del grande culto all'antropos, all'uomo. Ricordatevi che in greco la gematria di antropos è 666. Dite? Però apparentemente brava gente. Parlano di cose importanti. Non si può fare la guerra, ci mancherebbe. Dobbiamo unire l'umanità contro i pericoli esterni e interni, ci mancherebbe. Ma è la volontà di Dio per quel momento lì, piccolino lì, per quel momento lì, no? Eh, sì, no, bah, bah. E allora si lasciano prendere da, da, da, da, dalla logica, dalle logiche umane. Come facevano poi i falsi profeti. Alleati con il pericolo di Babilonia, mamma mia, per, nemici di Dio, è vero, era vero, mamma mia, è certo che Nabucodonosor ha fatto dei danni devastanti, alleiamoci con gli egiziani e Dio dice no ma è l'unica speranza che abbiamo per difendersi e Dio dice no, non è l'unica speranza per difendersi io ti devo difendere ma io ti difendo se ti converti ecco che allora è l'ultima cosa il profeta che poi rimarrà nella storia io ripeto, lui non lo sapeva, lui moriva nella disperazione direi non, non ha visto niente di ciò che non voleva neanche vedere niente. Pensate a Giona, Giona che va là e dice: 40 giorni Nidive sarà distrutta, la capitale di Nabucodonosor, tanto per capirci. Quindi, il simbolo del male della città maligna per assoluto. E Dio addirittura la converte. Loro si convertono e la salva, mandano lo spirito di conversione. E Giona si arrabbia. Ionà, la colomba, l'uomo più, più, più mite, si è arrabbiato lui dice: Sì ma sì, si sì, sono arrabbiato il vero profeta a volte sarà con Dio bene questi sono gli elementi base la prossima volta nella terza puntata andremo avanti cominceremo a vedere il primo passaggio sull'apocalittica ciao alla prossima ah, a proposito eh, fate circolare i video se vi piace iscrivetevi al canale più siamo più contiamo gli abbonamenti sono spesi eh, vedremo cosa succederà nella piattaforma e noi siamo sempre disponibili a ogni chiarimento se avete bisogno di intervenire domande e chiedere chiarimenti anche sui corsi che faremo sui ragazzi di terra della bibbia che salutiamo potete scrivere a me potete scrivere sempre a, alle mail qua sotto e, e posso solo dirvi un grazie per il tempo che ci avete dedicato ciao